come la Tussi e Continente Nero! No. No, Nooo! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! Eri! no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Quando sta? Ah beh!